Buon pomeriggio, io sono Lorenzo D'Agostino, uno di quelli che ha preso parte al movimento di Occupai PD. Prima di Occupai PD, in fase preelettorale, quando si stava delineando la strategia elettorale del PD, tutta rivolta a guardare verso il centro, io ho avuto la fortuna di parlare personalmente con Pierluigi Bersani e gli ho detto gli ho espresso preoccupazione, incomprensione verso questa strategia gli ho detto che nel meridione d'Italia da cui io vengo perché sono barese questa strategia di guardare al centro mi sembrava più che altro un ammiccamento alle sacche clientelari che ci sono al sud e Bersani mi ha risposto, guarda caro Lorenzo il notabilato, tu lo chiami clientelismo, io lo chiamo notabilato è un elemento che al sud esiste da centinaia di anni in qualche modo bisogna farci conti, noi miriamo a rimuoverlo, ma in qualche modo dobbiamo farci conti. Là mi è stato chiaro, in tutta la sua potenza, quanto la questione meridionale fosse la questione nazionale, perché l'orientamento pavido del Partito Democratico nelle ultime elezioni, eh, tutto mirante a rassicurare, a non spaventare, a non prendere prese di posizioni forti, era eh, teso alla possibilità di dialogare. Eh, con quelle sacche di clientelismo che vengono ritenute ancora oggi indispensabili per avere uno spazio di manovra politico adeguato perché se non hai il partito democratico calabrese in cui metti l'uomo di punta della tua mozione ovvero da Torre che sembra in questo momento il bersagnano più, più bersagnano di tutti che ti fa una lista in cui ti consente di piazzare le persone che non potresti piazzare in nessun'altra lista d'Italia sapendo che tanto là il voto è cammellato e quindi ci puoi mettere Rosibindi, da Torre può sfruttare la sua posizione di commissario per piazzare se stesso e quindi puoi mettere mogli di personaggi che sono stati espulsi dal partito per garantire quell'area lì in Parlamento quindi, Uh, questa è la questione meridionale, la questione uh, del, del clientelismo e della vicinanza che è quella che poi ci ha portato a perdere Ragusa, a perdere Messina, un episodio di cui si è accorto solo Pippo Civati ed è per questo che io sono qui ma che è un episodio che radice lunga su quella che è la strategia generale complessiva del Partito Democratico anche a livello nazionale um, questa strategia rientra nell'idea che non si possa fare politica in Italia senza ammiccare a certi poteri, senza i poteri forti che sono gli unici che ti consentono poi di vincere. Ed è una cosa eh, che questa classe dirigente pensa tanto a livello italiano, trattando il sud in questa maniera, tanto a livello europeo, perché Enrico Letta che si mette in coda insieme agli altri PIGS, insieme all'Irlanda, il Portogallo, alla Spagna, quelli che dai burocrati europei vengono chiamati maiali e si mette in coda per andare a implorare i ducetti di Bruxelles di concederci uno 0,01 di sforamento sui trattati di Maastricht nel 2017 e esprime un'idea che non è di sinistra, che è un'idea di vittoria alla quale si può arrivare solo adeguandosi, solo essendo garantiti uh, da questi grandi, di, diciamo, grandi presunti poteri forti organizzati. Allora io sto partecipando, credo, nella mozione civati perché penso che questa possa essere veramente la mozione che rompe questa logica, che cerca di vincere senza caricarsi addosso tutto, senza caricarsi addosso tutti i potentati, perché sa che vincere con queste persone è una vittoria mutilata, non è una vittoria, è una vittoria che il giorno dopo il risultato elettorale vanifica la vittoria perché non ti consente di agire, di mettere in campo delle politiche di sinistra. Allora, um, possiamo fare politica rinunciando a questi poteri forti organizzati, però non possiamo buttare insieme... A, diciamo, allo sguardo in questa direzione non possiamo buttare via ehm, le forme organizzate della politica perché come diceva il sociologo Roberto Michels l'organizzazione è lo strumento che hanno i deboli per contrastare i forti allora noi tanto a livello italiano dobbiamo organizzarci e compattarci così come dobbiamo organizzarci e compattarci a livello europeo perché quello che ha detto il mio compagno di Bari Raffaele Mortellaro di costruire a livello geopolitico una solidarietà tra questi paesi che vengono trattati dai burocrati europei come degli stati canaglia per poter interloquire con forza, con convinzione con, con l'Europa germanocentrica. Questa cosa noi la dobbiamo fare anche a livello nazionale, per questo voglio rivolgere e finisco un appello forte a Giuseppe Civati che spero mi stia ascoltando e penso in questo di farmi portatore di un'esigenza che io ho sentito ripetere da tutti qui un'esigenza organizzativa Pippo se tu credi in questa battaglia noi ci dobbiamo organizzare e organizzare in maniera militare perché, perché stiamo lottando contro forze troppo più potenti e troppo più grandi di noi quindi se noi non ci organizziamo se, se tu nei prossimi giorni non saprà indicare un referente per regione, un referente per territorio a cui le masse che si vogliono mobilitare a sostegno di questa idea si possano rivolgere per iniziare a lavorare seriamente su questa mozione congressuale, noi rischiamo, vera rischiamo veramente di fare una battaglia solo di testimonianze e non è quello di cui abbiamo bisogno in questo momento. Grazie.